Ti serve l'attestazione ISEE? L'INPS ti aiuta con il servizio ISEE Precompilato sul sito imps.it. Controlla i dati già inseriti nella DSU i patrimoni immobiliari, i patrimoni immobiliari, i redditi eventuali trattamenti erogati dall'INPS Inserisci i dati mancanti la composizione del nucleo i dati non trovati gli elementi di riscontro la delega per ogni componente maggiorenne Invia la dichiarazione Dopo la verifica, l'Inps ti comunica lo stato della DSU. Se risulta elaborata, accetta e scarica il tuo ISEE. ISEE Precompilato ti semplifica la vita.